No. Su. Mm. Questi sono i suoi cani. Anch'io mm. ero una sovrana. Chi ha parlato? E anch'io ero una sovrana. Io ero una sovrana e sono diventata una guardia. Non lo so, ma noi non sei sei solo. Ma ma non sono più che i miei cavi, sono i cavi Anche i miei cavi. Questo è falso. Assolutamente sì. La dimostrazione che un volontario meritevole ha indossato la camicia. La terra. stessa persona che la difesa fino a questo momento è qui per Per eseguire. una camicia. È corretto. Potrei almeno sapere le motivazioni. Ma così. per una camicia appena Scusate, questa cosa una... è una Potrei chiedere una votazione democratica sì, sì. Eseguire. La Io facciamo una finita! Per possiamo, votare, votare. possiamo attuare il protocollo? Il tempo è prezioso eh, per fece. cortesia. abbiamo Procedo, sì, sì, credo veramente che sia... 287 proceda penso per che... cortesia col Se lei non desidera procedere immediatamente, no, per penso, per procedere immediatamente, no, per penso per che il, il soggetto 275, 275, estremamente 275 sia estremamente desiderato. Saremo due simpatici adesso. Eh? Uccetta eh, una pistola a cazzo. Tranquillamente. Signora, aprire la boccuti, lo spazio. Ah, detto, fai il vado, avevo... Signora, prenda queste pillole! Ah, sì. Ah, scusa. Cosa? si Ah scusi. Cosa? Signora la prego di prendere queste pillole. La eh... ah, prego non è una, una, una frase che puoi usare in questo momento. Un momento. Un momento. Ancora, ancora. Ah, bravo. È ah. sveloto. Eh. Basta. Io non l'ho toccato.